Sierra vinco quasi sempre e quasi che mi frega, eh, fidatevi sulla parola perché tanto non si vede niente. Sono al passo dei Due Santi in comune di Zeri in direzione Monte Colombo per, per attivazione sota e spero che la nebbia si alzi perché è talmente compatta che sembra che piova. Ci sentiamo dopo allora eh, aggiornamento sul fatto che sia che io sia posizionato sull'appennino tosco emiliano non c'è dubbio ma non ho un'idea precisa di dove pelino sono io vado in salita oh, da qualche vetta arrivo eh. Allora ok, Mi è il palo iniziamo il posizionamento della stazione. Prima di iniziare, particolari auguri a Giovanni, grazie millissimo per la penna, con tanto di nominativo, la spiano in attivazione sotto, ciao. Allora, qui abbiamo una copertura telefonica ottima, quindi mi faccio lo spot. 7128 mi sembra libera. Secu, Secu, Frequency Easy News. Roger Eco Sierra Papa 6, Eco Fabal 6, Sierra Fabal 7, Fabal 7, Fabal 7, Fabal 7, Fabal 7, 3 vittoria Francia Papa Hotcake 7, Whisky, Visconti Costango Italia kilo 6 Eco, Romeo Charlie 5 Alima, 2, Delta, X, 5 5 Delta, 5 5 5 Mike, Pablo 5 2 November, Bravo, Whisky Italia, Zelanda 2, Uniform, Tango, Eco 5-7, echo tango. 3. 5-7, centrali, x-6, right and papa, hotel, India. G-6, bravo, X-3, Victor, buongiorno. Delta Zolia 2, Milano, Xylosano. 14.550. Sugar Germani, fai il lehman novembre, Oscar ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, Echo ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, Italia Julian Presenta Frank Askar Oscar thing you see Victoria November can you know I can risk it seven shortly in a three for two Julian one Oh, con grande piacere Eco Alfa 2 Delta Tango, ciao Manuel, 59 9 più e gli auguri di buon Natale a te e famiglia, a te il cambio! a il tatango 657 un grande abbraccio, buona sota, buon Natale ciao saluto il più grande cacciatore sota ciao 73 ciao un abbracione 2 a 2 a 2 1 a 2 e va Monaco, sono con voi. Eh guarda, ti sento bassissimo. Italia Tango 9 Golf, completami il call, scusa. E va Monaco, bravo, bravo Charlie, come ero com'è andata molto bene ma molto molto soddisfacente sarà che la vigilia di natale quindi la mattina le persone un po più libere. e tutti al QTH fatto fatto parecchi questo parecchia roba log. non ho trovato nessuno che facesse attivazione sota e quindi non ho potuto fare summit to summit, senza nebbia è meglio, eh? sì sì, notevolmente e piacevole sorpresa anche nella banda dei 20 metri perché pensavo almeno tutte le volte che ho provato a usare il semplice di polo eh, e non una verticale in banda 20 metri eh, invece bene, eh, soprattutto nel, nell'est Europa con, con 5 watt quindi ancora 73, vediamo di scivolare qua sui sassi, per eh? i bagni. Quindi ancora 73. E auguri di Buon Natale. Dai Taglia Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra. Vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega. Ciao.